Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteVimer che parla, benvenuti in un nuovo video su Fortnite Oggi come avete potuto vedere, un fan mi ha sfidato a vincere una partita utilizzando solo il fucile a pompa Infatti eravamo in live sul sito Viola e un fan mi ha scritto Se fai questo ti dono tipo un botto di sub E quindi ho provato a farlo Vi lascio al video e mi raccomando ragazzi guardatelo fino alla fine perché c'è un finale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 che dite raga? Sinceramente io credo di sì perché è un po' più veloce Quindi magari appena lo prendo un combat ce lo, ce lo teniamo Non ho preso il fucile a pompa sopra Non ho preso il fucile a pompa sopra No, no, no, no Eh, mo', mo ci divertiamo ragazzi Cercherò di fare poche kill Bene me le piglio Tanto raga Io qua avrò un botto di spazio per le cure che alla fine quanti fucili a pompa mi posso mai prendere Cioè me ne porto due al massimo Ma non posso fare la double pump Questo mi sembra palese Semplicemente se finisco un caricatore velocemente passo all'altro Ma non posso fare diversamente Non sia mai passo per sbaglio Da un fucile a pompa all'altro raga È finita È letteralmente finita perché cioè sono morto se lo faccio No no no no, no. Oh me sparate C'è una calamita raga c'è una calamita C'è una calamita Una calamita per tragedie Io vorrei anche avvicinarmi per fightare Ma eh, mi fanno avvicinare tra l'altro questi materiali. Sai che posso fare? Ci provo. Devo stare attento a non cambiare arma, eh. Ok, una kill fatta. Madonna, già, armi oro. Non mi interessa, non mi interessa. Non ci devo pensare. Non ci devo pensare. Io ci penso più mi incazzo, quindi non fa niente. Questa me la tengo per scappare, conviene. Se io riesco a dare dei colpi decenti. E a non cambiare arma, raga. Dovrebbe essere easy. Boogie Bomb. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì, sì. sì. Non fa niente. Boogie Bomb. Subito. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Va bene, non che l'ho fatta comunque Uh, ok Molto meglio E l'avere solo il fucile a pompa No, no, rinquarante Rinquarante Devo dire la verità Ovviamente ragazzi Vi ricordo che questa sfida Come avrete intuito all'inizio La sto registrando in live Mentre siamo appunto In live sul canale Sul mio canale viola Quindi non posso imbrogliare E fare kill con altre armi Dato che appunto Ci sono i ragazzi Che mi controllano Se anche voi volete vedere Video in anteprima Giocare con me A Fortnite E Mongasa Ragazzi vi aspetto Stasera in live Come ogni sera Tra l'altro Mi raccomando Link in descrizione Sezione live streaming Ahia mi sono fatto male Iniziate essere... a Seguirmi. Mi sono sfondato la mano madonna Bella mazza di scopa, bella utile per fuggire eventualmente Ma tengo bella stretta stretta di fianco alla roba Questa che è? Thermal, Hope e Jelly Allora, io qua non vedo né fantasmi, né nemici Ma che è? A morire delle vacche Cioè così all'improvviso? Cioè se devo fare tutto il game così va bene Tanto io devo vincere un game Nessuno mi ha detto niente Devo solo vincerlo Non devo fare un numero di kill precise quindi a me va bene No, no, però io non posso andare qua No, no, no, no, no, no, no, no, no No, sì, sì, sì, sì, no, no, no, no, no, no, stava sì Scherzavo, scherzavo, ragazzi Vediamo la Stark Industries, Industriese, vediamola Faccio finta di non averlo visto No, l'ho smirata 90 Ok, eliminato Livello 89, dai che... Dai che lo completiamo sto pass battaglia Ok, ho visto un tizio Solo che questo lo posso eliminare solo con la boogie bomb Fucile a pompa Quando mi si riprende la scopa Per ora è pericoloso saltargli addosso non conviene. No, ma ha visto, ma ha visto. Tra l'altro. Faccio il giro lungo, mi faccio il giro lungo. Ha più senso. Raga, preferisco il combat. Non è vero. Non lo so, sono indeciso. A ah, te levi! Ah, mamma mia, ragazzi. Questa cosa si sta a far complicata comunque. Ok, un tizio. Non hanno dato niente. Il problema, ragazzi, è che se questi io non me li boogibon boh tutti. Come cavolo devo fare? A parte che è un bot questo, meno male. È un bot, è un bot, è un bot, avete visto come si è girato? Si è girato manco Non mi fate di che cosa che poi Mi banano però avete capito C'è tipo rotazione a 360 gradi della testa a film morro, Ecco in quel senso questo posso dire Bella Fa piacere, fa piacere, fa piacere, fa piacere Allora guarda io la, la struttura Stai convinto che con le armi te la posso sfondare Nemmo mai? cioè la devo sfondare solo col piccone Ma vuoi una mano? Te, te serve una mano frate? Uh! oh Uh, è uscito. Sarei molto tentato di buggy bombarlo. Però mi sa che me ne vado e basta. Ciao! Non mi martellare col fucile d'assalto. Ti prego. Aia. Smettila, smettila, smettila, smettila, smettila. Uh, ciao, no, no, no, tengo un altro tizio sotto. Mi fermo qua e aspetto che mi si riprende la scova. No, non me ne vado, ragazzi. Non mi interessa. Dai, che questo è scarso. Dai, che questo è scarso. Oh, madonna di Dio. Ragazzi non li acchiappo bene Non li posso fare da solo fucile a pompa Non scherzate Queste che cosa sono? Tommy È un potere Non la posso usare Se provassi su quell'albero A quell'apprevigionamento, A cercare un pompa Cioè, un bel Che dite uno spasso? Oh calmi Questi già stanno a chiamare altra gente T Ottimo spas Godo Ok via c'è via c'è via c'è Bella Ok, era l'ultimo fantasma, tra l'altro Ok, sono in quattro Va bene, va bene Queste quante sono? Scusatemi Queste sono sei, conviene Gente di fronte Non ha senso, sta mirando a me No, lasciamolo stare, andiamo Ce ne va, ciao Non conviene proprio, non ha senso stargli vicino Anzi, avrebbe più senso camperarsela, a dire la tutta Mi in stai inseguendo Dove era? Da dove è uscito? Qualcuno mi spiega da dove è uscito Da dove è uscito, ragazzi, dove era? Come ha fatto? No, frate, non esco no, Non posso, è inutile cioè non, ho, non ho le armi per fightarti Attenzione, attenzione, potrei aggiungermi Potrei aggiungermi e dare un po' fastidio ai ragazzi Ma poi non dei due schioppa magari Non scappare, fermati Questo lo posso eliminare con le buchi Se non sono stupido lo posso eliminare con le buchi Cavolo è arrivato un altro tipo Non è arrivato il fantasma Spero che lo mena Oh non sfondare qua Tra l'altro mi sta salendo il ping Non è una bella cosa Mi serve il tizio Il fantasma mi deve aiutare Non posso eliminare il fantasma Dai dov'è che sta sparando No frate però me devi lasciar sta Non mi deve andare Tra l'altro sta arrivando pure l'altro tipo uno mi ha dato la kill, non so perché. Ah no, ho caduto con la trappola, serio? Che cringe. Manca l'ultimo, quello di prima. Ah no, mancano altre due persone. Sono fatto male i calcoli. Le sono fatto proprio male, male. Ecco, te pareva. Ok, eliminato. È un uno contro uno. So dov'è. Sta di fronte. Madonna di Dio. Ma no, questo mi me mena. Basta che mi dà un colpo azzeccato bene. Uno ne serve. Ok. Dai che sono uno verso uno. Eh, qua mi ha fatto male. Qua mi ha fatto molto male. Qua mi ha bugato proprio. C'ho solo. Um, medikit. Si è preso il. Ah, si è preso il low ground. Top. No, non si è preso il low ground. Assolutamente. No, no, no, no, no, no, Non l'ha fatto. Non, no. Era il momento per la buggy Non la posso rischiare, raga. La devo utilizzare bene. È l'unica buggy che ho. Questi fight che faccio sembrano sempre ad anime. Cioè, hai capito? Perché ogni fight che faccio fa sta fine? E per esempio ho sbagliato, esatto, era la mia unica occasione Ora come negli anime la devo recuperare per miracolo Cioè l'unica occasione l'ho sprecata per un 18 di scudo 72, Mamma. muoio? Madò! Ho avuto il terrore Per qualche secondo di morire Dov'è? Sono dovuto per forza uscire Beh sono morto ma fatto. Finita Ah morto, morto, morto L'unica maniera in cui potevo vincere era arrastando con lui là sopra. Mi sono bruciato tutto. Provo giusto a fare una cosa, ho giusto un'idea. Questa era la mia idea, ha funzionato. Non so come sia stato possibile, non chiedetemi perché, ma ha funzionato. Ha letteralmente funzionato. No, no, non so, non so cosa sia successo, non lo voglio sapere.